la sistemazione e il facimento del, del, del foglio poi un'altra richiesta relativa alle rastrelliere di utilizzo privato no, per le competenze di Me. in quanto nei prossimi mesi ci sarà un nuovo bando per acquistare eh, credo circa 1.400 se non sbaglio nuove rastrelliere e siccome all'interno di Villa Litta non c'è ancora la lastrellina da due anni ed è una, una, uno dei, diciamo, dei, dei luoghi più frequentati dagli da utenti sia della biblioteca che del parco, ehm, la richiesta eh, chiede alla, alla Presidente della Commissione Ambiente eh, di farsi carico per avere l'elenco delle nuove rastrelliere eh, dall'assessorato e di convocare una commissione in cui fare diciamo, una verifica delle proposte di queste, delle postazioni di queste nuove rastrelliere eventualmente per dare delle priorità. E poi ho un'interrogazione per l'assessorato all'urbanistica, in quanto mesi, alcuni mesi fa, ormai quasi un anno fa. Uh, i residenti di via Giudice Donadoni erano venuti a richiedere un'area um, di proprietà del, del comune uh, per, uh, per prenderla in carico attraverso il bando, se non ricordo male, dovrebbe essere, dovrebbe essere i giardini condivisi. In quest'area um, si è visto che c'è la presenza di, di uh, materiale edile e di persone che a una verifica della polizia municipale non ha, sembra non abbiano autorizzazione quindi l'interrogazione chiede all'assessore all De Cesaris se la presenza del suddetto materiale di eventuali individui sia stata autorizzata in passato però io non riesco a parlare in questo modo qui ragazzi Nel caso si tratti di abusivismo se si stia procedendo ad un'azione legale. Si chiede se ci sono dati relativamente allo stato di contaminazione dell'area e si chiede infine se l'assessorato all'urbanistica abbia dei progetti sull'area a riguardo. Grazie. Grazie, sì, grazie Due brevi considerazioni sulla, sulla situazione che stiamo vivendo a Milano con questa approvazione di questo bilancio, che ormai è il terzo bilancio della giunta di Sabia, quindi non possiamo più nasconderci sul, sulla questione dei punti di bilancio della che sono in causa eh, del governo precedente, della giunta Moratti, eccetera, eccetera. Qui si tratta di un bilancio che è, realmente è frutto di attività svolte dalla Costa Giunta. Ed effettivamente il vento è cambiato, ma è cambiato in una burrasca perché ci troviamo in una situazione dove a fronte di tantissimi eh, aumenti di costi quindi di, di spese per i nostri cittadini che si troveranno a pagare sia per quanto riguarda l'IRPEF più alto, cosa che invece quando c'era la monata meglio via non si pagava sui rifiuti pagheremo di più perché ci già la tares eh, pagheremo di più di INU nonostante nel, nel invece la prima casa con l'immun non si pagava il suo pubblico non ne parliamo di quanto è stato affrontato il suo pubblico, ma uno si dice, vabbè, se ci sono delle cose che comunque sono state importanti, ma possono servite a risolvere qualche cosa, forse Pisabi aveva ricordato qualcosa di importante. E allora cosa facciamo? Ricordiamo di qualche cosa che ha fatto Pisabia di importante. Il bike sharing, eh, no, il bike sharing non aveva fatto la lavorare. Allora forse la chiusura del centro, no, neanche quello perché l'Area C l'ha fatta lui aumentando i prezzi, ma l'Area C era già stata fatta con la, la morata Allora vediamo qualche altra cosa, il miglioramento delle linee della TN no, anche la, la TN anche la metropolitana lì a 4 era stata fatta e predisposta dalla giunta Moratti, invece guarda a casa l'aumento del biglietto a TN è stato fatto dalla giunta di Pisatura. Passa di soggiorno, allora sicuramente questo la invece il, il governo di Damonatti, no, purtroppo anche questo l'aumento di ben 27 milioni di euro è stato fatto con l'INSERSILI di Pisabia che quindi ha aumentato le tasse. Allora sicuramente gli sono state eliminate le liste d'attesa degli asili, no? Guarda caso, nel 2010 le liste d'attesa degli asili erano zero mentre, con la morati, mentre quest'anno 800 bambini sono ancora in lista d'attesa perché? perché sono stati ridotti i fondi per le scuole paritarie che possono ospitare i eh, bambini degli asili Quindi cosa ci dobbiamo ricordare? E ci ricordiamo di pisar via soltanto per le tasse che sono aumentate e per i servizi che sono È una considerazione che vi auguro che possiate smentirmi ma dubito che sia una possibilità fatta soprattutto considerando questo bilancio che è andato da provare, che è lacrime sangue soprattutto per i cittadini e soprattutto anche per gli anziani che erano le fasce che voi consideravate invece da proteggere e da tutelare. Forse solo i nomadi, nomadi avranno qualche cosa di positivo perché erano dei locali e, e degli spazi no, i nomadi non li comprendono. Invece, un'altra un cosa che volevo sì, affrontare era l'altro momento eh, che poi ci porterà alla surroga del consigliere di Mistero Roberto e alla convalida del consigliere su entrambe le di diciamo, delle voci, tali per cui eh, il consigliere Bertoli sia stato eh, costretto o, non, o aveva il terrore che magari qualcuno eh, non, non sostenesse da parte nostra la sua tesi. Invece, devo smentirlo categoricamente, il consigliere Bertoli ha scelto eh, autonomamente di, eh, di mettersi, sebbene il gruppo pigliere e se sebbene anche le attività eh, del, del consiglio, erano totalmente nell'azione eh, nell di difendere un cittadino, un consigliere che per il solo fatto di avere quattro figli aveva per un certo periodo di tempo... Eh, dovuto abbandonare l'attività consigliare, ma sicuramente se avesse voluto continuare la propria attività di consigliere eh, da quando è tornato quella, quella settimana, noi avremmo sicuramente difeso le prerogative di un consigliere che per il fatto che abbia quattro figli non deve essere limitato nella sua azione politica e quindi avrebbe dovuto sicuramente, e noi avremmo difeso e sostenuto nei suoi temi se avesse voluto continuare la sua attività ha scelto e lo ringraziamo per questo soltanto perché abbiamo sottolineato che è una scelta sua personale e noi non, non siamo a sindacale. Ringraziamo il capogruppo dei DS di una nuova, del PD, che è un del SD, perché ha sostenuto anche lui la tesi che naturalmente se c'è, un impedimento dovuto a un problema familiare sicuramente questo è un impedimento che non legittima la esclusione in un'attività politica e consigliare perché la famiglia sicuramente deve venire prima dell'attività politica se si riesce a considerare gli interessi è una cosa positiva ma non è un impedimento o non è, non è qualcosa di non considerabile il fatto di avere una famiglia che poter voler stare vicino ai figli durante i giorni di consiglio, soprattutto nei primi 4-5 mesi di vita del, del bambino. L'altro aspetto eh, che volevo considerare eh, è l'aspetto del, del nostro partito, popolo della libertà, che a breve eh, avremo la comunicazione ufficiale che si è sciolto, si è sciolto. Si è ha cambiato, non sappiamo, non sappiamo quando arriverà l'ufficialità di questo, ma è un'incarica comune. Con orgoglio sono contento di ritornare a Forza Italia e a questo comune dei soci mondatori. Grazie. No, credo che questo intervento possa interessare tutti eh, l'altro giorno ho preso in mano le interrogazioni e le emozioni che ho cominciato a fare dal, dal, dal settembre del 2011 e, e effettivamente ho notato che eh, numerose di esse piacciono ancora in conto i cassetti degli assessorati una non io non ho mai finito, praticamente capisco che gli assessori avranno il meglio da fare con tutti questi audizi di tasse, sicuramente saranno impegnati in quello. E detto questo, eh, sarebbe... sarebbe utile perché molte di queste interrogazioni sono poi. O mozioni sono cose che si, si ripetono costantemente all'interno del Consiglio, ma non solo la io ho visto altre mozioni di avviare a susseguirsi che magari l'avamo già trattato e che purtroppo però non avevano trovato nemmeno una risposta negativa perché basterebbe anche quella, non eh, è che chiedo per forza che tutto quello che entra qui dentro, poi gli assessori lo portino in nastro. Però... Sarebbe troppo carino se si rispondesse. Ad esempio ce n'è una. Che risale, eh, la seconda interrogazione cioè che si risale a settembre del 2011 e io non ho ancora ricevuto risposta questa sera. Non ho, non ho preparato il dito delle, delle interrogazioni e delle mozioni di risposta. Settimana prossima, prossima, le porterò presidente e le riconsegnerò non tanto perché so che lei è indietro agli assessori, anche magari così vedendo le risolleciterà gli assessori a rispondere. Soprattutto. Sulla questione magari importante, l'atto FN, l'atto centro, non ci sono le lastre per le biciclette, ce cioè ne sono pochissime, le biciclette sono sui pari, sono parcheggiate sopra le vie dei palazzi, in quelle interrogazione che arriva a ottobre del 2011 e nessuno mai ha avuto un gusto di rispondere si è conclusa la pista finabile, magari era il caso di del rispondere delle spese pedonali. in alcune situazioni l'illuminazione illuminazione sugli altri rossi che è veramente scarsa, i nostri ci sono dei punti, bui cioè, e molto pericolosi negli anni sono, tutte diverse persone sono rimaste tutte in volte un proprio a causa di tre investimenti non gali per fortuna, vanno, non è che deve scappare il morto per fortuna affinché eh, qualcuno intervenga quindi io capisco anche la sua difficoltà, Presidente, perché lei io so che le manda immediatamente, però magari mi sollecitiamo, eh, sperando di avere risposta, perché abbiamo qui in parte non da sola, per la relativa alle aree di via, la chiese, eh, di, di coca, eh, l'abbiamo mandata tre volte no, e io sono ancora qui, che attendo l'assessore de Cesare, si stima, a darmi una risposta, almeno per capire qual è la volontà del Comune, visto che ci sono numerosi cittadini che continuano a chiedermelo, e io purtroppo non so cosa rispondergli, ma anche volendo parlare della caserma del corpo forestale dello Stato, che sta venendo verificata in miei sali, salaspoli, e anche io, ahimè, io la mangio, che attendo, qua per fortuna no, sono solo cinque mesi, però magari se ci so, riusciamo a farci dare qualche risposta sarebbe utile a noi, per il nostro lavoro, e ai cittadini, per sapere quali sono le intenzioni dell'amministrazione comunale, grazie. Grazie, consigliere Pedrini. Grazie Presidente, buonasera a tutti, amici e Allora, eh, ho un paio di segnalazioni che non leggo, le presento velocemente, chiedo il ripristino del mio corpo all'attraversamento penale di eh, Viera Nazarosauro, angolo Arca, nel Sarca, eh, nelle nel licenze della metro 5. Poi consegnerò la richiesta. L'altra segnalazione mi piace sempre da alcuni cittadini che chiedono la messa in sicurezza dell'area che è possibile dare in area di in via Ricaganda Angolo via Via Rossurva. Pare che sia venuta a cuore da come siano conciati il, il manto a quindi, qua si chiedono degli interventi ai settori. Io ci provo ancora a portare qualcosa in consiglio. Spero che. Poi, come diceva il collega, visto che puntualmente mando a lei, il presidente, i solleciti, mi dispiace anche che tu parla settimanalmente, cioè ogni volta a cadenza settimanale mando al presidente, prego a qualcuno dei capigruppi, a regli copia, e mi scuso a chi magari è dimentico, e, e, ed è sempre la solita letania che imbarazza, che a volte si vede, però credo che l'imbarazzo sia forse più del presidente di zona e dei dei componenti della maggioranza che non hanno neppure a rispondere perché sentono questo muro di silenzio da parte dell'amministrazione comunale che non dà, non dà risposta, non dà riscontro a tutte queste interrogazioni che la maggioranza, credo qualche volta la parte dell'opposizione inoltre al Consiglio di Zona. Quindi in qualche maniera l'autorevolezza del Consiglio cade, perché se un'amministrazione non risponde al Consiglio di Zona vuol dire che il Consiglio di zona non può nulla, perché se no non c'è altra spiegazione. Ritornando al presidente Sivi, io voglio solo chiedere una gentilezza, visto che il Magico Maran, l'assessore Maran, ci ha promesso mesi, mesi, mesi, mesi, mesi fa di intervenire su intersezione testimoniale e abbiamo dei fiosi documenti che attestano la volontà. Vogliamo capire a quando questo intervento, perché i cittadini hanno pieno di se si può dire, chiedo scusa per la vulgarità, ma questa intersezione interessa, si vuole intervenire, o si vuole prendere in giro i cittadini. Perché per fare un intervento lì ci vuole poco tempo. Bisogna capire se il Comune mi ha lo vuol fare lui o aspetta chissà chi che lo venga a fare. Perché se aspettate ancora un po'. Magari qualche cittadino prende il tram e va e porta via quel pezzo, di, di, di, pezzo di, di, di macchina del tram che non passa più. Ma non prendiamoci in giro per piacere. Grazie, mi scuso. Un'altra cosa, presento una mozione relativa alla messa in sicurezza di Chiara Sarca all'altezza dei civici no, 322 e 324. Per chi non lo sapesse sono dei stabili di nuova abituzione eh, che stanno su Chiara e Stanca, e i eh, cittadini di questi stabili ne hanno mandato diverse mail, diverse fotografie dove mi fanno comprendere che mancano, manca qualcosa. Vado a premesso che il tracciato di Viale Sardegna è costituito da un lungo rettilineo sul quale si affacciano numerosi stabili ad alta densità abitativa, premesso che il suddetto di Aria, nel suddetto viale dal testo dei civici 322-324 sono sorti nuovi numerosi stabili residenziali. considerato che Viale Sardegna è una strada ad alta densità del traffico veicolare, che collega Milano lo stesso San Giovanni. considerato che i cittadini residenti degli stabili di nuova costruzione sono seriamente preoccupati per la grave situazione di pericolosità che va crescendo il periodo di velocità delle persone che percorrono ma attraversano sul vettoriale. Ha portato che negli ultimi mesi vi è stata un'escalation di incidenti tra veicoli causati, tra veicoli, causati soprattutto dall'alta velocità con la quale viene il percorso viale, ha portato che risulta sempre adeguata segnaletica per l'attravassamento personale all'altezza delle nuove palazzini. E idonei dispositivi di distorsione della velocità di Si chiede al Presidente del Consiglio di Zona al Presidente della Commissione del Territoriale, all'assessore Marani e ai settori competenti di Milano di approntare con la massima urgenza un progetto di messa in sicurezza del tratto di strada segnalato, prevedendo l'installazione di idonee di di velocità, l'integrazione della segnaletica orizzontale e verticale e, in generale una maggiore utilità dei percorsi pedonali per finire visto che forse è arrivato a più di un'unità mentre la Presidente Boccioli che ci aggiornava su, ciò, su quanto era avvenuto settimana scorsa nella porzione di Parco Nord la Federica e la Rotatoria di Arezzo io credo che tutti voi possiate potuto leggere e capire che quando si urlava lupo a lupo non erano palle, non era una cosa che si inventava la Lega Nord o qualche cittadino pazzo che aveva in mente di eh, fare cinema. Mi sembra che eh, dei risultati eh, sono stati, sono, ci sono ed era, e sono abbastanza seletti in una maniera eh, dettagliata, sono risultati che preoccupano molto. Quindi chiediamo ai consiglieri di maggioranza, quando noi presentiamo dei documenti non li presentiamo così perché ci piace presentarli, ma perché dentro a certi documenti ci sono tanti cittadini che ci vengono a raccontare e ci vengono a descrivere le situazioni di disagio che vivono nel quartiere. Quindi io spero che abbiate capito che eh, i consiglieri della Miguel. Non sono qua a manchiare i giovani, sono qua a fare un lavoro serio, un lavoro per i cittadini e per la comunità. Quindi questo volevo chiedere, e purtroppo noi ci siamo sempre. E c'è anche un modo del dialogo con le forze di opposizione e anche con la maggioranza. Chiedo scusa e grazie. Consigliere Faregna, Grazie, Presidente per rappresentare l'interrogazione che ha per oggetto il rischio del doppio senato di circolazione via tutta la finica e il caso della legge 42 non è necessario. il giorno 8 9 comitati per cominciare il lavoro di realizzazione del nuovo prodotto di via tutta la finica e riapertura della circolazione della finica è dietro il collocato e il mancato dei variati in merito alla circolazione stessa. Ce il motivo che avevo continuato la migliaia di ieri settimane, dopo il senso di conservazione, il senso unico verso i miei è stato il cambiamento di percorso della mia vita. Quanti settimane Le, le cose di queste condizioni hanno generato situazioni di più o meno di 5 anni, saluto in modo particolare per i due anni e per cui è delle scuole necessarie. Mi permetto di segnare che lo stato di fatto, cioè il di torno al preghiglio del 42, è un percorso lungo e costoso in cui sono obbligati a percorrere per intendersi dal ritorno dei residenti e dei miei marchi cesare, essere penalizzati. Nella luce di quanto sono esposto, chiedo di portare la città, l'attenzione degli organi di competenza e società che torno alla circolazione stradale che c'era prima delle luci lavoro, la rilevazione del prodotto e di essere informati sui motivi per cui il lavoro di squalzatura ad oggi non ha ancora ripreso il profitto precedente lavori e di ripristino del doppio senso di circolazione della mia cura di stabilità. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. E presento una mozione con cui, cui vorrei interessare il Consiglio di zona e in particolare il Presidente della, della Commissione dell Ambiente relativamente al torrente Seliso e alle vasche della minazione del Senato. Faccio un preambolo che non riporto nella, nella mozione, a quanto pare c'è un progetto che ovviamente sicuramente i referenti dei Consiglio di Zona conoscono bene. Per quanto, riguarda, quindi, il della... per quanto riguarda il problema dell'esondazione del Seso, un progetto diciamo, di largo respiro che prevederebbe quattro vasche di laminazione prima che il Seso arrivi a Milano. Di queste quattro vasche, tre sarebbero collegate lungo il torrente Seso e quindi più o meno allentate sul Seso, su a Paderno Lugnano e a Vareo. La quarta vasca invece è prevista, anzi altre due vasche, sono previste a Senato, solo che Senato da Seso è vista 7 km. Per cui ha bisogno di un canale sfumatore che ha, le sue, diciamo, ha il suo costo oltre che i suoi limiti anche progettuali. Quindi, di tutto questo progetto sembra che in regione si stia andando verso la realizzazione della vasca di laminazione di, di Senato e il completamento del canale sformatore. Scusate consiglieri, è davvero molto difficile sentire l'intervento del consigliere la terza, per cui chi non è interessato è pregato di uscire, chi resta in aula è pregato cortesemente di mantenere un po' di silenzio in modo tale che si possa ascoltare di rispetto anche nei confronti del, vostro, del nostro collega quindi col collega Newsday abbiamo avuto modo di seguire anche le relazioni di chi ha partecipato a un gruppo di lavoro eh, istituito nel comune di Senato che dimostra diciamo eh, che, che dimostra eh, quanto la scelta di realizzare la, la vasca di Senato sia costosa e poco efficiente. In tutto questo sembra che eh, per, eh, per i lavori di Senato il Comune di Milano ci metta eh, diciamo, un, un, un finanziamento e quindi in base a queste notizie, in base principalmente all'inefficienza della soluzione e al fatto che il Comune di Milano mette eh, dei soldi, volevamo interessare gli assessori Maran e Granelli. Per inciso... Per chi sta studiando il problema del Seveso e chi, chi, volevo ricordare una cosa, al momento il canale scolmatore sta uh, funzionando in regime provvisorio, in regime di collaboro, questo permette di uh, superare certi limiti di sicurezza, per cui se ad oggi anni guarda, negli ultimi possiamo dire quasi due anni, non abbiamo avuto esondazioni di rilievo è perché il canale scolmatore sta andando oltre i limiti visto che è controllato diciamo, ci sta andando bene. La soluzione a regime non è una soluzione che funziona oltre al fatto che i soldi che servono per realizzare canale scolmatore e vasca di laminazione sono molti di più di quelli che servirebbero per realizzare la stessa vasca a ridosso del selso. Quindi con questa mozione si chiede agli assessori Marane e Granelli se corrisponde al vero che l'amministrazione di Milano abbia deciso di stanziare un fondo per contribuire alla costruzione delle vasche di laminazione del Comune di Senato, se ne chiede riferimento all'eventuale delibere o determina. Si chiede alla Presidenza del Consiglio di zona 9 e alla Commissione Ambiente di convocare una commissione invitando i tecnici del Comune di Milano che hanno eseguito le valutazioni al riguardo per un confronto con la cittadinanza e i consiglieri di Zorocone grazie grazie consigliere Berlario grazie Presidente vado a presentare la mozione urgente successivamente dopo aver fatto alcune delucidazioni su quelle che sono le dichiarazioni che sono comparse eh, voglio, voglio precisare mi è, stato, mi è stato riferito, ho preso visione, eh, in un comunicato che è uscito dal gruppo eh, del Partito Democratico di, di Zona 9 eh, che eh, mi ha fatto per fastidio perché diceva che riportavo dichiarazioni eh, false. Sono eh, pure semplici opinioni eh, da me espresse, considerazioni che ho fatto in funzione. Eh, di, quella che era, di quella che era la proposta di delibera per quanto, per quanto insolita perché il, il 12 settembre di quest'anno eh, invece che il, il 5 come doveva innanzi essere il Consiglio di Zona doveva prendere in oggetto una delibera che proponeva eh, la valutazione poi andando a riscogliare eh, la, la richiesta della delibera eh, è molto singolare eh, riscontrare che eh, l'oggetto della delibera era di dichiarare il decadimento del Consigliere e non la valutazione come eh, dell'oggetto. Quindi rimango nella, nella posizione che ho sottolineato in quella lettera, trovo inaccettabile il comportamento che si è tenuto, pur accogliendo buon grado il Consigliere Paese, ritengo che sia venuta una carica perceptiva di democrazia in questo Consiglio. Eh, tuttavia i lavori devono andare avanti presento questa mozione che riguarda la proposta di riduzione degli abbonamenti della firma andrò a leggerla non ho raccolto le firme per l'urgenza tuttavia voglio presentarla questa sera e discuterla appena sarà possibile allora premesso che il 29 luglio del 2011 l'amministrazione centrale ha previsto un aumento pari al 50% del valore del titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale, si è passati quindi a meno per il costo del singolo biglietto di a meno di 50. Rimanevano invece invariati i costi per gli abbonamenti, <coughs> rimaste in questo modo garantiti 27 milioni di euro di investimento per il servizio di trasporto pubblico milanese una come la dichiarazione dell'assessore Marano. Il 2 agosto 2013 la Giunta Comunale ha previsto un aumento degli abbonamenti ADN anche per le fasce più disagiate, come è sottodettagliato. Si è passati da un abbonamento annuale del periodo di 60, da 170 euro a 300, con una variazione percentuale del più 76,5%. Una L'abbonamento mensile per gli 2,60 60 da 16 euro a 30 euro, una variazione percentuale del più 87,5%. L'abbonamento annuale per gli under 26 passando da 170 euro a 200 euro, una variazione percentuale del 17,6%. Un abbonamento mensile per gli under 26 da 17 euro a 22 euro una variazione percentuale del 29,5%. L'abbonamento settimanale è passato da 8,40 euro a 10 euro, con una variazione percentuale del 19%. L'abbonamento mensile da 30 euro è passato a 35, con una variazione percentuale del 16,5%. Considerato che il bilancio preventivo dei Comuni di Milano riferito all'anno 2012 evidenziamo una previsione di spesa i dati sono ufficiali tratti dal sito del comune attraverso un documento che è pubblicato sul sito quindi dicevo evidenzia una previsione di spesa corrente quindi stipendi, affitti, consulenze superiore rispetto al bilancio consultivo del 2011 di circa un miliardo Infatti il centro di documento si è passato da 2 miliardi e 300 milioni di euro a 3 miliardi e 300 milioni di euro. Questa è l'opera di Spending Review che ha fatto il Comune di Milano continuando il bilancio preventivo del Comune di Milano riferito all'anno 2012 vedrà rispetto al bilancio costruttivo del 2011 un aumento delle imposte da 455,7 milioni a 842,8 milioni signori le imposte sono aumentate da 455 a 842 milioni un aumento delle tasse da 200 milioni 28,6 milioni a ah, 281,6 milioni di euro. L'aumento dell'imposizione fiscale è evidente che è finalizzato, ma vero in parte, all'aumento della spesa corrente, cioè quindi stanno rialzando alzando imposte e tasse per riuscire a aumentare quella che è la spesa corrente. Questo, tuttavia, tuttavia, tra le opere strategiche per Expo 2015 veniva indicata la metro 4 che con verbale firmato il 6 marzo del 2012 il Comune di Milano sancisce come obiettivo definitivo l'apertura della prima tratta di, queste, di questa metropolitana con stazioni, stazioni metropolitane Linate, Quartiere Condalini e Forlanini FS. Obiettivo che oggi non appare assolutamente realizzabile infatti si è annunciato l'apertura di una singola fermata della metropolitana. Cioè, siamo l'unica città in Italia che eh, non ha la metropolitana numero 4 ma ha già la metropolitana numero 5. Poi, se i cittadini milanesi a causa di una generale congiuntura economica negativa stanno pagando duramente l'effetto di una maggiore posizione fiscale accompagnata dall'aumento dei costi dei servizi, eh, tra cui quelli di ATM, la quale non sembra rispettare le più nuove tempi. quindi viene richiesto un aumento in funzione di eh, in di realtà, di realtà di investimento e poi non si seguono neanche gli investimenti che si è cercato di cartianizzare eh, cito M M4 perché non vorrei citare altre, altre, altre soluzioni come Tene Montana TEM metro 4 M6 tutte, tutte Opere che erano state preventivate nel dossier, eh, dossier 8, che sarà permesso di vincere eh, la candidatura di Milano. Eh, ho contato il dato medio di variazione percentuale degli abbonamenti e come il dato medio risulta un aumento del 42,3%, 42,3% in UPM. Per sintetizzare, l'APA date queste permesse. Si richiede che al Sindaco e alla Giunta del Comune di Milano si ripristinare i valori precedenti al 2 agosto 2013 per le tariffe dei a Milano. Ho finito la mozione e ringrazio il Consiglio del Canale. Grazie. Grazie sì, Presidente, sono per, per relazionare in merito all'incontro relativo al DUC 25 aprile. Eh, ho partecipato appunto a questo incontro, eh, finalmente partito, sta finalmente partendo l'Iter per ottenere il riconoscimento regionale del DUC 25 aprile. Eh, ai mentre istitutivo è stato consegnato un questionario relativo a questo luogo e quando arriveranno i risultati di detto questionario partirà l'iter per, eh, per il riconoscimento del DUSTORI. Grazie. Ah, io ho una richiesta e in particolare un spostamento tra targa e Mano e Indica, la mia funzione Mano per quanto riguarda un e la zona 9 Una richiesta, volevo, volevo in particolare presentarla alla Commissione urbanistica, dato che la competenza mi sembra una rivista, girata. A seguito di segnalazione da parte dei cittadini residenti di Amunzallano di Guarda, presso i civici che vanno dal numero 3 al numero 13, si chiede lo spostamento di targa in mano che indica il nome della via e il costamento dei civici sulla parte opposta della del piena rispetto all'attuale collocazione, poiché l'attuale collocazione appunto non consente, cioè, consente l'immediata lettura ad eventuali metri di soccorso che dovessero intervenire presso i civici della studentaria. via sicuro se un vostro e un suo presentatore, un riscontro positivo porto in grazie grazie. Quindi, a, uh, il sistema. grazie signor Etonio e consigliere Muzzi grazie presidente Simo relativo eh, al palazzo di che si trova di e si chiede colizia lo, so. lo, so. lo so. ok Ok, si chiede quale sia eh, è è no. lo stato dell'arte dell'immobile in oggetto e se il comune ha qualche progetto in merito all'immobile che è attualmente abbandonato e l'oggetto eh, lo scorso maggio di occupazioni abusive sappiamo dalla cronaca il, che è una camminita molto raggiata perché è stato costruito da l'igrest da una società di Inco che è fabbrica doveva esserci un centro commerciale poi un parcheggio a 400 posti il problema vero che veramente che si passa in, in quella via veramente lo riconosco, cioè all'interno un bellissimo quartiere di Porta Nuova è, è gigante, è, di fronte a un giardino bellissimo che sta sorgendo e è, è, è un scelto avere in centro Milano un palazzo del genere, qui voglio capire se il comune di qualche modo si è attivato e quale sia cioè, la situazione del mondo. Un altro problema, una un segnalazione che voglio fare, viene da. Un cittadino della zona del Quarta e mi scrive, mi scrive questo, un esperimento un come che in un po' di giorni, tornando a casa dell'ufficio, un, un, un, un impatto in questa coloniosa che traccia via via di metallo, causa del respingimento delle corsie in via del metallo di controllo di edizioni di piste Le sue sono più in non c'è almeno bisogno, dal momento che ce ne sono già molte all'interno del parco che coprono la stessa direzione da una vista. Il traffico prima di dover un impatto intervento scorreva regolarmente. Per utilizzare quella strada era, era una bellezza. Ora si creano codi per centinaia di minuti e si deve la concentrazione di CO2 nella in zona interessata. La posizione del TDL su questo punto era stata distrutta, fino a che è parco, la posizione maggioranza diversa. Credo che i cittadini si stiano rendendo conto che in realtà... Um, la soluzione attuata non è congeniale, né in fase attuativa di predisposizione della trascettabile, né in fase, di fase successivamente una volta visto che, come viene testimoniato, la possibilità di non su due ruote, già internapponizzate, ascoltando la verità di caratteristica. L'ultimo è una mozione che presento insieme al consideratore del Doloresio, che riguarda L'attività di svolge donna, che è Paola Bonzi, che è fondatrice e direttrice del centro del di aiuto alla vita della clinica Mandagarni. Svolge un'attività importantissima da 30 anni, su tutto il territorio milanese proprio con una grandissima importanza e sicuramente ha aiutato moltissime moltissime persone e quindi anche sicuramente donne della zona. Le prontozioni. Premesso che Paola Bonzi, sono da un'impronta provante fede, nel valore della vita e ispirità anche da una sua importante storia personale, ha fondato nel 1984 e dirige il centro di aiuto alla vita attivo nella clinica Mangiagalli che parte una chiarità più importante degli Milano. che in 29 anni ha incontrato 18.000 donne in condizioni di difficoltà economiche o personali non incinta che stavano pensando alla possibilità di ricorrere all'intervenzione volontaria di gravidanza considerato che con il sostegno morale, psicologico e con la vita materiale che è stato possibile anche grazie a fondi pubblici e privati destinati al centro Paola Bonzi e Volontari Cavalieri Cavaliere Mangiagalli del centro, scusate, del carro, 120 la via, non Hanno aiutato 16.000 di queste donne a portare a termine la loro gravidanza. E nessuna fra loro se è pentita di aver chiesto e ottenuto aiuto. Moltissime sono tornate al centro con i loro bimbi per festeggiare la nascita inizio del volontario che perché al dono della fede quest'opera di Paola Bonzi è un prezioso testimonianza cristiana di fede del bene supremo della vita, ma tutti i milanesi credenti e baci possono riconoscere nella nostra storia il valore di una straordinaria solidarietà umana destinata a persone bisognose di aiuto. Si chiede a Zona di sostenere la gira di 30 anni di attività del campo Mangiagardi presso il Comune di Milano il valore civile e sociale di quest'opera assegnando finalmente a Paola Bonzi la più alta e sua benemerenze civiche. Federico Imposso e Molisto Lorenzo, l'abbiamo presentata non come PDL, ma come consigliere di zona per dare la possibilità a chi fosse interessato e condividesse questa mozione di scostruire. Grazie, grazie, non ci sono altre persone che parlare, non ci sono altri interventi, passiamo alla domanda degli scrutatori. Consigliere Vigano, Capogruppo Viganò, scusi, consigliere Faregna però. Capogruppo Scusate Abbiamo da pubblicare alcuni verbali, verbale 86, 87, 88 e 89. Chiudiamo per ratificati. Passiamo al punto uh, numero 1. il consigliere di Senatrio Simone Bertoli. Allora come sapete uh, il consigliere Bertoli ha uh, Consegnato le proprie dimissioni il primo eh, consigliere dei non eletti risultava all'interno della lista del Popolo delle Libertà, eh, il consigliere non eletto appunto era il signor Massimo Padre, che ha accettato la nomina consigliere della zona 9 e quindi si invita al consiglio a procedere allo scusa del consigliere Bertoli con il candidato consigliere Massimo Parte Cominci? Io voglio andare a io non partecipo 0 approvato. Passiamo al a 1. Non c'è più altro. Tra i Il prossimo, aspetta. Un attimo, calma. Passiamo alla coperta del consigliere diventato di Massimo Pagine. La stessa sì, sì, sì, cosa, sì, sì adesso non è funziona? attenzione, c'è chiudiamo la votazione Presidente di 37 la volevo 36 contrari tra 0 a 7 0 approvato diamo il nostro benvenuto il nostro consigliere Massimo Paolo Bene, a correndo adesso, non è che. Fagliela subito, foto subito. Dai fagli, facciamo la foto eh, abbiamo fatto, eh. una eh, abbiamo la prova, piace e abbiamo fatto la foto. Sono testimonianze ormai. Grazie Presidente, volevo portare un saluto a tutti i vecchi consiglieri che già conosco che voi hanno l'occasione di conoscere le prossime che sì, Sono stati due anni dove non ho fatto politica politica elettiva, ma politica che ho sempre continuato a farla, non lo so, una piccola considerazione, se le che il in volta che entro un partito non mi chiamano quello che quindi questo si è verificato anche negli anni passati, secondo se nostra nazionale con altri partiti, e quindi come battuta, l'ho detto prima, che magari la prossima volta prenderò la tessera del PD così ah, non ehm, ho visto che eh, eh, dove vado il partito e allora da stasera entro in un partito che non mm, c'è. Niente, datemi tempo di riambientarmi un attimo, voglio capire un po' queste cose strane che in questi anni sono accadute, questa Il PD è un PD, il PD è la posizione del PD e dei suoi alleati. Non si capisce bene cosa sta succedendo, prima stava gli interventi stava stava in che parlavano di sostenibilità di più che tra l'altro non è stata mai applicata, non è stata applicata malissimo, non sì. ma arrivano i soldi ai comuni, i comuni che sono o di sinistra o di destra, saranno col governo, ma il governo è fatto la parte della sinistra e destra. estrema insieme, gli stati a stabilità di misura, ma ve fermo qua perché non avete già avuto come è successo quindi vi auguro un buon lavoro a tutti e L'unica cosa che spero, non come è sottoscritto, ma ognuno di voi che è qua seduto questa sera, eh, è qua solo perché vuole bene al vostro quartiere ed è qua per evitare la crescita e per rendere per Milano una città di Milano. Credo che l'unico scopo sia questo. Quindi che vi piaccia o non vi piaccia questo è il proprio mondo. Siamo tutti sorelle e fratelli d'Italia di Grazie. Siamo tutti sorelle e fratelli d'Italia di No, per no è un Su Su caso è un caso è un caso è un caso sono un momento mirare a portare in Italia è un per il gratuito l'associazione culturale per la di denominata APS un per la di uno sportello di ascolto altro volontariato Milano, ONU per la realizzazione di un giro a chi essere l'ordine dello stesso per la rinnovazione della giornata informativa su benessere dei profili di polizia. Sono quattro pratiche che connessa, tutti, diceva, sì. no, parlo, parli, sono state trattate durante l'assunzione dell'ufficio di presidenza del 12 eh, settembre. La prima è eh, appunto organizzata dalla Sottotitoli culturale con la CAFA che risponde come obiettivo quello di trasformare in qualche la prima giornata in incontro per bambini e adulti e quindi verranno predisposti dei lavoratori, verranno degli incontri dei giochi a cui la cittadinanza potrà partecipare e chiede la condizione di partecipare alla A 4 il promuove invece l'iniziativa da un l'associazione dell'intero iniziativa anche in termini della proposta e chiede la concessione di spazio gratuito e anche eh, l'utilizzo gratuito di uno spazio della città, stamperia. stanzeria Aude, volontariato Milano su, promuove un'attività di una spazio dove di un gruppo yoga e eh, chiede la concessione dello spazio dei politici, con ovviamente la disponibilità di un'attività di un'attività di un'attività il movimento universo diverso, associazione materiale italiana di formazione sociale, promuove una giornata formativa sul benessere psicofisico fisico dei nomini, comprendo medici e esperti, con giochi di intrattenimento. A fine vita questa iniziativa, richiede la professione di quattro stessi lo spazio attuale per il Non interventi, facciamo? C'è scritto descritto forse il dinamolo, forse no. Non no. no, è quello per gli anziani. Sì. L'orso no. è di per gli Non Non vorrei che si eh. risparmi. Chiudiamo la votazione. Presente 37, favorevoli 35, contrari 0, più 1, approvato. Mettiamo. in votazione di legatà e la prima cosa andando al la votazione dei la votazione approvato Passiamo al punto numero 4, la di denominata equilibrio instabile, presentata dalla società culturale delle La parola al Presidente eh, della, della, della, della Commissione Commercio e Attività Produttiva e alla Commissione Il dato 29 agosto 2013, seguito dalla Commissione Commercio e Attività Produttiva ha approvato a maggioranza la richiesta di finanziamento formulata dall'associazione culturale del mondo per lo svolgimento e la realizzazione di un evento letterario festa che si svolgerà eh, indicativamente il 13 ottobre 2013 presso il punto. Il tema della giornata grazie alla anche la collaborazione di tutte le librerie del qualche isola cioè i suoi libri, i suoi scanner, eccetera, sarà l'equilibrio stabile, un titolo contenitore che rimanda ad punto di sulla totalità lavorativa e economica, ma anche la totalità dei rapporti di relazione. Presenzieranno numerosi autori, da Andrea Scardelli a Vincenzo Cronico, da Irene Dias a Giuseppe Gemma e ad una tavola rotonda, una foto fotografica della scuola di fotografia di Vic Camera e la foto di illustrazione a cura dello studio di grafica a Madrid. Ci sarà anche un obiettivo letterario finale. La Commissione, vista la regolarità dell'evento, propone di sostenere cioè, l'iniziativa con un finanziamento MAP di 600 euro, lo straccio integrale dell'occupazione del suo pubblico POSAP, compatibilmente alle risorse presenti all'interno del fondo di Carico della zona 9 l'utilizzo della civica santeria per la realizzazione di locandine e manifesti per la pubblicizzazione dell'iniziativa nei limiti della disponibilità del base assegnato al 9, con l'onere per la situazione proponente di si farsi carico della redazione della locandina pubblicitaria. Voi, pertanto, con questo lavoro consiglio approvare l'iniziativa. No, chiudiamo la votazione. Presenti 38, favorevoli 30, contrari 1, massimo di 7, approvato. Mettiamo in posizione l'immedia sensibilità. Di votazione dell'immediata gestibilità chiudiamo la votazione presenti 26, approvato passiamo all'ultimo posto iscritto all'ordine del giorno parere inerente e potenziale utilizzo dei stabili siti Merien 22 di Albigno e di Giasparini. La parola al Presidente della Commissione per le parole di Manzo e Grazie Presidente. Vi leggo la relazione. Onorevole Consiglio, a seguito dell della delibera della recinto comunale del 1978, del 28 settembre del 2012, avete come oggetto l'approvazione dei criteri dell'utilizzo e della concessione d'uso di immobili di proprietà comunale al fine di avviare i progetti finalizzati con gruppo di attività culturali, sociali ed economiche, le commissioni di Case Popolari di Mani e del Centramento si sono riunite congiuntamente il 3 luglio 2013 alla presenza del dottor Monaci, che ha illustrato la delibera, 1978. Il lavoro è proseguito come commissione di Case Popolari di Mani, il, luglio 2015, Monaci, riviera, il, il di Mania, 25 luglio, un sopralluogo presso lo spazio di Via di Endi per prendere visione di toccargli a disposizione e non si è ritenuto opportuno di effettuare un sopralluogo presso lo stabile di Via Spadini, in quanto un altro segno di con presenza di amianto e con gli accessi murali per il credito di occupazione musica. Allo scopo di valorizzare i propri immobili, in particolare quelli non utilizzati e in condizioni di recato, la delibera sulla città punta ad un sistema basato sulla promozione e sulla valorizzazione di progetti sociali, culturali, imprenditoriali, soprattutto nelle periferie. In questa logica il Consiglio di e con la Commissione conclusiva tenuta per gli il 13 settembre 2013 e i di criteri discussi e approvati a maggioranza esprime il suo parere e valuta le proposte fino ad ora aggiunte come manifestazioni di interesse in termini complessivi esprimendo le seguenti valutazioni sullo spazio di Via Livigno, angolo via di Liener 44 lo spazio di Via Livigno, angolo di Liener è di superficie di 24929 929 con un piano fuori terra per sua vocazione storica ha l'acqua come elemento centrale essendo questo spazio per decenni dedicato alla cura del corpo delle persone a disagio sociale ed abitativo, come lo pubblica. In questo solco, codesto Consiglio di zona sostiene i progetti che parlano di acqua e di cura del corpo. In generale, progettare un luogo aperto all'incontro, un centro aggregativo polifunzionale in vista di Expo 2015 nutrire il pianeta, energia per la vita, dove il cibo sia elemento di comunicazione e di cultura, può essere valutato positivamente da questo Consiglio di edizione. Il Consiglio di zona chiede di preservare il marco traversino che ricopre attualmente le pareti delle ex docente e consigliamo dove fosse possibile il suo riutilizzo e in generale la sua preservazione. Spazio di Viasparini XV. Lo spazio di Viasparini XV, superficie 24.871, sempre un piano fuori terra, per la sua vocazione, nel centro del bambino maltrattato, si presta a diventare luogo di accoglienza sociale, in tutte le sue destinazioni. Si può diventare una nuova polarità nel quartiere, come centro aggregativo culturale. Il Consiglio di Dona vede questo spazio in una logica di utilizzo sociale, senza che questo vada a pesare sul contesto dove lo spazio sorge anzi, cercando di, cercando di favorire la coesione sociale nel quartiere Comasina, che nel recente passato ha vissuto una forte di disegnazione sociale. Il pensiero del Consiglio di Dona 9 va nel senso di sconfosere, ad aprire la struttura al quartiere e alla città, contribuire a creare un luogo con una nuova identità, ad esempio un polo vicentivo per studenti, giovani lavoratori, formazione logo per i giovani del quartiere, il luogo di applicazione culturale. Voglio appetare pertanto non riesco a consiglio, approvare le proposte Buon di ho Grazie. Uh. Grazie Presidente Fregoni, consigliere De Lorenzo. Una domanda una Mi sta benissimo l'indicazione di Ariel, no? mi sembra che sia anche preoccupato il Comitato Stato, non lo so, quindi mi che portare dei sì, programma. Sì, io faccio faccio le vetture di una parola sola dopo lo spazio Berlino, 3, di Berlino tra parentesi attualmente occupato parentesi e poi no, è vedete voi se si fa l'avventamento Grazie Presidente. Io ero presente alla commissione e abbiamo fatto. Stato, eh, le problematiche sappiamo anche che la problematica per quanto riguarda gli alieni, non si trova tutti il fatto che è occupata però certamente eh, le vocazioni che Facciamo sono cioè, all'interno eh, di questa sedi sono sicuramente le vocazioni che, che ritengo siano importanti e che possono essere condivise anche da parte nostra per quanto riguarda gli espadini l'unica cosa che ritenevo di aggiungere è che questa come vocazione prima era il centro del Svalbino va trattato quindi ritengo che sia eh, importante continuare sul soffo dell'accoglienza, dell'assistenza sociale legata più che altro al bambino, non certo al bambino maltrattato, ma anzi rivalutare quel luogo per qualche modo essere più eh, utilizzabile eh, per l'infanzia o il mondo dell'infanzia o la decidenti culturali. Quindi presentavo un emendamento che Certamente non vuol dire di restringere il campo, ma allargarlo, ma quantomeno far capire che dal punto di vista zona c'è un certo interesse a che il, la, il filone legato al mondo del bambino, non più maltrattato, ma anzi più valutato e eh, qualificato, possa essere utilizzato in questo spazio. Pertanto chiedo, di presentare un emendamento eh, che dice aggiunto dal punto di Gaspallini, dopo le parole culturale, la frase legate anche al mondo del bambino. Grazie, del... Grazie Presidente. Dire che... Ringrazio la Presidente Fergone per il lavoro che ha volto e condividere in gran parte quello che è proposto nella delibera. La preoccupazione mia del mio gruppo comunque, come già accennato da altre prima, riguarda quello che è avvenuto nello Stato di Galerie che risulta attualmente occupato e speriamo l'amministrazione comunale sia pronti al più presto a renderlo nuovamente disponibile per l'attività che noi vogliamo destinare, sia per dare un segnale forte di questa intendenza rispetto alle numerose occupazioni che si sono susseguite negli Stati Indiani nel corso degli ultimi due anni, sia anche per la stessa sicurezza degli occupanti che si trova in una struttura altamente degradata che nelle condizioni attuali non può essere assolutamente utilizzata. Per quello che riguarda lo stadio di Piazza Spadini, ringrazio perché eh, le manifestazioni di interesse che erano state eh, raccolte da parte del Comune avevano manifestato, non tanto non solo come Capogruppo della ma soprattutto come cittadino e abitante Presidente della Sierra profonda preoccupazione perché le eh, proposte erano destinate a un utilizzo particolare di quella struttura che risultava assolutamente non adeguati alla data del quartiere. Non voglio e non sarebbe neanche giusto entrare siccamente nel merito, però la ringrazio appunto perché la delibera va in una direzione assolutamente opposta a quello che sembrava essere destinato dallo spazio e incorporati chiaramente con le sostanze dal capogruppo PDL che va a indirizzarsi in un diritto senz'altro più importante, più utile per il partito e l'associazione se ne fa a di rinviare a casa. Grazie, mi sento fuori. Solo per... avrò <coughs> diritto Solo per dire perché... che <coughs> eh, ringrazio la Presidente Fregoni per il lavoro per come è stato svolto seriamente nel, nel corso del tempo andando a... Eh ispezionare gli spazi da dove era possibile eh, allora, e fornendo tutte le informazioni necessarie eh, per eh, l'analisi eh, della situazione. Per quanto riguarda la, la, la richiesta di Lorenzo mi sembra inaccettabile perché quanto lo sono che sto citando quelle che sono le diciamo di questo consiglio di zona relativamente agli spazi e nel caso in cui questi spazi non saranno direi che cosa non che non saranno usare un consiglio che avevano per cui io chiederei e aspetterei il corso degli eventi per vedere se prossimo punto qui, il di Libera, non è non, è, non, è, non è, è proprio, proprio l'oggetto della per richiesta, perché sono sicuramente una cosa attivita, perché una delle manifestazioni di interesse se non erro e aveva deciso di aver detturato, non sono un di iniziativa culturale. è di e vorrei parlare di preparare un nuovo piano di battaglia per la guerra atmosferica nel grazie Ma, intanto per quanto riguarda questa struttura, ho già avuto modo di dire la settimana scorsa parla con me in questa fase in questo momento siamo di fronte alla situazione di, eh, di uno spazio occupato uno spazio che richiama l'attenzione la cittadinanza per quanto riguarda gli spazi comunali che non sono in abbandono e che ovviamente lascia all'amministrazione comunale e all'istituzione, istituzioni come i consigli di zona ma anche ai cittadini lo scopo di interrogarsi su quale futuro di questi spazi. Abbiamo visto che le docce comunali lasciate ai legati o è una roba eh, vergognosa da mostrare e che quindi implicherà anche dei costi eccessivi per chi dovrà poi ristrutturare. È evidente che la, la, la, la gestione di legalità deve essere ripristinata, ma altrettanto si deve anche aprire un dialogo, con un confronto con questa realtà dei beni comuni, ma non solo loro, perché è giusto che a Milano ci siano più spazi aperti alla cittadinanza e alle altre nazioni. Lo dico per un semplice motivo, al di là del mio pensiero di contrarietà alle all innovazioni, ma ritengo che sia giusto che ci siano dei giovani o delle associazioni e comitati che abbiano degli spazi. Perché faccio questo esempio, che è capitato ieri sera in Piazza Scavone, potrà affrontare poco, ma è significativo dal punto di vista del bisogno di spazi di aggregazione e di confronto tra le varie generazioni. Che in c'era lo spettacolo della belle estate in Piazza Schiavone, bellissimo spettacolo con una presenza di oltre 100 persone. Ma che ha visto a un certo punto alle 10, 10 e un un cittadino perché le dava fastidio la musica. Avendo chiamato carabinieri, polizia, amici, il mondo intero, no? E lamentava il fatto che si faceva musica. Allora io credo che. Se noi dobbiamo pensare a una città che accoglie, a una città aperta ai bisogni, una città che risponde alle esigenze delle varie generazioni, anche gli spazi pubblici che sono in abbandono, devono trovare una loro collocazione. Quindi al di là della contrarietà io ritengo che sia stato aperto un canale, anzi si debba aprire un canale di so confronto con questo Consiglio di zona e loro, quindi dei beni comuni, in quanto è già stato aperto anche a livello comunale un rapporto per capire quali sono i bisogni e le esigenze, e questo non vuol dire allora adesso gli assegniamo uno spazio, è ovvio che bisogna tornare nella legalità, però il ragionamento, il confronto per capire le esigenze è la mia. e questo Consiglio di Zona deve fare la stessa cosa. Io credo che la delibera non risponda pieno di questo bisogno, anche perché se è vero, come sembra, che la possibilità di presentare dei progetti di interesse sia scaduta alla fine di marzo, non riesco a capire perché noi arriviamo a stasera a dover deliberare in merito a, eh, in merito a quello spazio. Avremmo potuto ragionarci prima, avremmo potuto pensarci prima abbiamo fatto un soprallogo con una sola associazione che è tra quelle che ha presentato progetti di interesse mentre le altre non erano presenti non erano presenti e sarebbe interessante capire perché non erano presenti se non erano stati invitati detto questo per non farla troppo, troppo lunga perché ce ne sarebbe molto da dire e credo che rispetto alla questione di come utilizzare quello spazio io credo che non sia neanche molto chiaro quando si dice che questo Consiglio sostiene i progetti che parlano di razza e di cura del corpo, perché se parliamo di un progetto di riqualificazione delle docce pubbliche, come è avvenuto nel confronto in Commissione, che è proprio tornare alle origini dello spazio e giustamente guardando a al un bisogno, a un'attenzione del nel momento che è quello sulla donna, allora io credo che dobbiamo essere anche chiari almeno tra di noi, perché sappiamo, sì, perché si parlava di questo, si parlava di questo, di questo progetto qua, quindi dobbiamo essere chiari almeno tra di noi, sapendo che le casse del comune non, non hanno soldi e si vede che il comune è stato ancora approvato. E quindi se parliamo di questo... Eh, vado a concludere. Se parliamo di questo è evidente che eh, noi stiamo dicendo delle cose che non sono del tutto periciere perché non possiamo fare in quanto i soldi non ci sono. Dopodiché io credo che anche perché c'è stata un'apertura un di, eh, di dare la possibilità alle associazioni come i i comuni di poter partecipare anche prima dell'apertura del bando con la presentazione di un progetto io credo grazie. che vada, in, vada data questa possibilità è evidente che questa delibera se resta così come non può avere il mio voto grazie, grazie, io mi associo come già ho fatto serie di commissione un anno, al il consenso eh, degli altri colleghi sul al lavoro seriamente condotto dal Presidente Fregoni. Eh, ma allo stesso tempo mi chiedo come in maniera fattiva eh, nell'oggetto abbiamo parere inerente il potenziale utilizzo, e termine, quel potenziale utilizzo non è sicuramente nel suo caso, per termine potenziale, e, eh, e mi chiedo quando potrà avere la, la, la, la reale la piena attuazione di questo progetto, mi spiego e chiaramente siamo parlando di due siti molto delicati come abbiamo visto hanno entrambi eh, delle criticità il primo, eh, vabbè, per primo è per il momento delle spadine per esempio in corazzina ha eh, visto che è, eh, è una presenza forte per del senato di quindi non si potrà per utilizzare se non verificarlo e bonifica sappiamo che vuol dire tanti tanti eh, no, è cioè, denaro che poi bisognerà trovare altrettanto, eh, altrettanto il, il discorso di dei di vigni in quanto occupato che questo non, non sarà immediatamente eh, disponibile quindi di utilizzare chiaramente e, e magari se può rispondermi forse è disponibile di anche in commissione se ho dimenticato di chiedere i tempi previsti per poter non dico a questo punto che essendo un edificio occupato, i tempi non si stati stabilire eh, in maniera netta, no? non è che c'è un programma di disoccupazione. Tuttavia, su cioè, gli Spagini, invece, magari non se è possibile, se è stato pensato, penso di sì, perché ha ah, condotto, come dicevo, in maniera incognata questo, questo, sì, questo lavoro, quindi, sicuramente non si sarà sfuggito. Un, un unico così, eh, dettaglio, a parte uno è un po' sciocco della posizione sociale di Fratelli Comattina che il mio recente passato ha vissuto una forte integrazione sociale, io eh, e quel recente, il recente è passato, non sono d'accordo sul recente, da sempre, e così, e l'altra cosa e l'altra cosa è invece che si era, era parlato in maniera molto tranquilla, molto, si era anche d'accordo sulla vocazione culturale di questo questo spazio, mancando in quest'area ovviamente qualsiasi tipo di aggregazione eh, sociale, sociale e culturale e eh, vedo, vedo poco il discorso del, del, del, del, del il poco ricettivo sui sugli ehm. studenti e giovani lavoratori volevo far notare, magari lo saprà sicuramente, che il quartiere a breve o comunque a medio termine avrà un'area un con, con, con una forte funzione di, eh, alloggi, spazi per alloggi per studenti, in particolare per studenti dell'Università di Bicocca in Via Comasina. Quindi, eh, magari, eh, insomma, non so se aggiungo qualcosa che già sa, quindi, complimenti comunque in generale per il lavoro, consigliere Belli, grazie presidente. Una piccola chiosa: innanzitutto, fare gli auguri di buon lavoro al mio consigliere Massimo Parise anche se mi sembra un po' strano il simbolo che ha sul segno posto. Postono un attimino, ritorno sulla delibera. Eh, io volevo ringraziare il Presidente Fregoni perché comunque la delibera uh, mi sembra ottima. Mi piace soprattutto la parte in cui si parla del mantenimento del recupero del travertino, visto che sto parlando di Alimino, visto che ce ne un'infinità, in le docce divise da, da travertino per cui ha un valore storico notevole e può essere recuperato in modo, con l'utilizzo, di, di renderlo più bello l'unica cosa è che purtroppo adesso risulta occupato mi sarebbe piaciuto trovare e vedere nella delibera un riferimento alla richiesta di sgombero in via visto che sta per andare a bando ed essere assegnato comunque all'associazione. Per cui io non riesco a capire gli interventi che abbiamo sentito stasera: in cui se non ho capito male un consigliere nonché il presidente ha detto che stanno trattando per lo sgombero, per una roba del genere, o perlomeno che ha giustificato perché. Questa è una cosa assurda, cioè gli immobili se si decide, l'amministrazione ha deciso di dare alle associazioni a mettere a base è giusto che vadano alle associazioni, comunque uno sgombero secondo me va in qualsiasi caso condannato, c'è uno sgombero scusate, un'occupazione va in qualsiasi caso condannato e deve essere assolutamente sgomberato nel più deve possibile, scusate, le ho già passato eh, ecco per non E poi... Eh, no, a me lo vi ho svegliato. Guarda che c'è in silenzio eh? No, la Lega condanna l'occupazione. Comunque io chiederei... Eh, Adesso vabbè non c'è tempo di emendare comunque la delibera e poi comunque non ha senso, presenteremo una mozione in cui condanneremo sicuramente le occupazioni e chiederemo che le associazioni, cioè le associazioni, i, i personaggi, i soggetti e i gruppi che occupano non possono prendere, non possono partecipare alla richiesta di bando, assolutamente perché comunque è un segnale che la giunta a Pisa Pisapia dovrebbe dare è vero che, ultim che ultimamente ci avete abituato a occupazioni da tutte le parti perché c'è qualcuno che occupa e poi si va a mediare si tenta di andare e di farli uscire, escono poi occupano l'altra parte per cui o la giunta prende, o la giunta prendere le posizioni e condanna questi benedette ben occupazioni e le sgombera immediatamente perché non esiste che si pensi all'utilizzo anche, molto, anche funzionale, e, funzionale e associativo degli immobili e poi vengano occupati da comunque persone che arrivano a nostra parte, per cui è una cosa assurda. Grazie, ma dà la parola al Presidente Penone per due note. Allora, rispetto, rispetto alla questione eh, dell'occupazione abusiva chiaramente la situazione è eh, attenzionata. Eh, dal Questore, al Sessore e al Sindaco eh, sono informati, eh, la mia ultima mail sale proprio a questo pomeriggio, ma a me chiedevo che tipo di percorso si stesse impostando per scomperare eh, per, per, eh, per, eh, per eh, lo spazio eh, di, dei, di cui stiamo parlando di Vialiniete. Eh. Eh, per quanto riguarda i due spazi, come sapete, noi stiamo valutando e dando la nostra opinione sulle manifestazioni di interesse che sono state presentate che si richiamava prima. Eh, sono state raccolte e eh, trovate per 21 marzo dopodiché in base anche alla nostra, eh, alle nostre valutazioni, che bisogna di capire sono state eh, dalla prevalenza dei consiglieri eh, apprezzate, il bando verrà fatto, verrà speso un bando eh, proprio in base anche al ai nostri diciamo così, suggerimenti. Eh, detto questo, non si apre nessun colloquio e quindi si aprirà sul tavolo con chi occupa assolutamente uno spazio, si potrà parlare con chiunque come il nostro consiglio, noi consiglieri parliamo con chiunque, associazioni e cittadini, dopo, dopo che lo spazio sarà stato sgomberato. Eh, perché non si ravvede la motivazione per cui uno deve andare a colloquiare con persone che hanno assolutamente occupato uno spazio, creando peraltro. Eh, una discrasia con associazioni che invece regolarmente attendono un bando, pagano un affitto e aspettano che gli spazi vengano messi a disposizione della cittadinanza per fare servizi al territorio. Eh, per quanto riguarda inserire all'interno della nostra delibera eh, il fatto che sia occupato, è un aspetto assolutamente rilevante perché come sapete il bando eh, era fatto, deve essere fatto nel cioè momento in cui lo spazio è libero da persone, cose per cui eh, è inevitabile che quando verrà messo tanto il fatto che a essere libero e, eh, e quindi auspichiamo che si proceda in tempi ragionevolmente brevi per poter mettere a bando i due spazi poter restituire degli spazi che sono stati abbandonati per anni a disposizione del, del territorio. Presidente Frediusi, Senso ah, è, è, eh, è, di Vabbè, nel senso da un punto di vista di non avevo mai in considerazione l'emendamento che fatto per cui se non sbaglio eh, un centro di obiettivo culturale è rivolto anche al punto dei bambini in questo senso non lo faccio perché no si fa ascoltare il punto dei bambini in generale l'emendamento poi alle considerazioni che faceva il gruppo Perego, infatti come lei ha notato, ho proprio inserito quella frase perché pensare su contesto già disgregato, ma nel recente passato, perché ovviamente la storia della questa parte la conosciamo tutti bene, eravamo appunto eh, la commissione intenzionati a rilevare e a far rilevare in eh, assessorato che è un ambiente comunque un tessuto fragile sul quale noi non possiamo andare a aprire eh, la ricorrenza che è un spunto, era esattamente quello che lei coglieva quindi se siete d'accordo eh, chiedo eh, di andare al voto, grazie Presidente <tobre> grazie, allora no, no, abbiamo l'emendamento per no, Pellone che dice appunto di inserire dopo la parola culturale la fase legale, anche se avremo un voto d'ora in più siamo in fase di votazione dell'emendamento Vielen Dank. presenti 34, favorevole 28, 4, 32, approvato e all'ultimo punto è scritto la giorno la chiudo grazie, lo i del